Diretta breve ovviamente ragazzi parleremo di business online, fiscalità internazionale, chiederemo la testimonianza di Mario che è un imprenditore digitale, ci parlerà della sua agenzia, di come si è costruito partendo da zero e perché poi ha chiesto il mio intervento e chi vuole partecipare lo facciamo entrare in live eh? comunque basta che me lo dite, piacere mio tanto è una conversazione, una chiacchierata tentiamo di fare una rubrica, magari una volta a settimana eccole, cominciano le domande allora aspetta un attimo faccio una piccola rubrica che si chiamerà Business Online e Fiscalità Internazionale dove porteremo le testimonianze dei miei clienti quindi loro testimonieranno il loro percorso di business che mi interessa più diciamo del far percepire perché serve poi una pianificazione fiscale, mi, piace, mi piacerebbe più portarla sul business che sulla fiscalità perché non è la mia intenzione quella di vendere diciamo, i miei servizi, quanto piuttosto quella di apportare la testimonianza di chi tra virgolette ce l'ha fatta e quindi perché siccome tra i tanti follower ci sono anche eh, chi ha appena iniziato ma anche per creare networking in realtà eh? perché anche durante una live si possono fare delle conoscenze interessanti visto che comunque la maggior parte delle, della, della mia platea si occupa di business di trading e poi c'è sempre qualche consulente fetente di fiscalità che si inserisce cerca di rubarsi i clienti insomma i soliti straccioni morti di fame che cercano di prendersi clienti Dalle chat altrui, ogni riferimento a cose e fatti è puramente casuale. Se vendo una, membrano, che vuoi dire? Allora, nel frattempo, che arriva Mario e i moscerini si levano dalle palle, vediamo se posso. Oh, grande Nick, che hai comprato il libro, grandissimo. Hai fatto Bezos, un uomo ancora più ricco di quello che era. A me, che a me e arrivano 3 euro di royalties, comunque top come evitare di aprire partita IVA per Ft FTMO? Guarda, se ti trasferisci all'estero puoi evitare lo puoi gestire tramite l'incorporazione di una società offshore per esempio per chi si è messo da parte dei soldi per iniziare troppi shipping, va bene il periodo in Thailandia per crescere scegliere il destinazione del trasferimento? la risposta è sì però ti consiglio comunque il passaggio con un professionista veloce che ti spiega come fare ok? però sì, ha senso soprattutto per chi inizia ragazzi non è necessario cominciare subito aprendo partite IVA subito che poi dopo soltanto per la depressione ci scende il business a terra per non dire altro cioè, cominciamo a incassare un euro poi abbiamo il tempo di regolarizzarci se facciamo 10.000 euro li mettiamo in dichiarazione come reddito occasionale e siamo a posto se ne facciamo 100.000 il secondo mese apremo partita IVA ci, ci dichiareremo tutto quello che dobbiamo dichiarare bene, molto bene si avvicina il fine settimana durante il quale io non volevo volare dato sabato sono ancora qui ma domenica volo a Rio tanta roba quindi le prossime dirette le facciamo da Rio de Janeiro uh, sì, è possibile sfruttare le regge dei rientri dei cervelli in una strategia per esempio di espatrio vedi, c'è della fauna che fa? io... Ti devo ricordare che sono in diretta allora eh, per una strategia di posso piccare a chi? tutto bene? un'acqua di cocco un'acqua di cocco? por favor sì Obbrigato. dai è bello della diretta quindi sì che fai? vai via hai bisogno perlomeno di due anni di iscrizione aire per poi poter tornare in Italia quando torni in Italia poi eh, se tra due anni ci saranno ancora le agevolazioni ma io ti direi assolutamente di sì e allora poi puoi sfruttarne le, le caratteristiche il paese più conveniente e veloce per fare che? per uscire e poi rientrare? beh guarda un paese limitrofo vattene in Slovenia a Lubiana, due anni sei cioè al confine e poi consideri eventuali strategie di rientro ma che top vedete che già dando un orario comunque alla platea già <ride> i partecipanti raddoppiano vediamo se perdonatemi eccomi eccomi eccomi eccomi eccomi John McAfee non puoi fermare cose come Bitcoin è chiaro sarà dappertutto il mondo dovrà riadattarsi i governi mondiali dovranno riadattare ma quindi vogliamo parlare di complottismo che vogliamo fare? ci sta comunque John McAfee era un grande eh. sì acqua di cocco eh beh, perché comunque diciamo è presto per cominciare con l'alcol sono le 4 del, del pomeriggio ma purtroppo Mario mi ha dato buca e quindi sono costretto a rispondere alle vostre domande per non farvi andare via vi faccio vedere un po' il paesaggio, dai, dai, vediamo un po', forse è meglio che, eh? questa diciamo è la spiaggia di Gericoacoara non so se riuscite a vedere anche la duna in fondo a tutte 12 anni fa c'era una duna alta 40 metri e lì è dove dopo, dopo vado io Appena ho finito la diretta mi butto in acqua a fare un po' di surf. Sono chiaramente un surfista della domenica, però a me mi fa pariare, come si dice dalle parti mie, e quindi mi butto in acqua. Obrigado, e gentilissimo. Grazie mille, me, sei gentile. cosa chiamando non è di 30 Oggi, obrigado, sono Luca, e poi molto bravo sempre, obrigado. perdonatemi ragazzi, perdonare il bello della diretta ancora, ma se gestisco un conto e faccio una semplice dichiarazione di redditi a fine anno, vado in conto a problemi ma guarda il problema del il conto FTMO poi magari facciamo una live ad hoc non ci ho mai fatto video, perché ho un po' di partnership con società di trading e quindi faccio consulenze private fondamentalmente per FTMO per questa tipologia di... ma ehm... Pff, nel senso puoi non aprire partita IVA il limite della partita IVA è sempre reddito occasionale cioè in realtà il problema è quello se tu incassi 10.000 euro non succede niente se ne incassi 50 poi devi trovare il modo di, di, di dichiararli dopo quindi li dovresti, ti dovresti regolarizzare quindi aprire poi una partita IVA andare a versare tutta l'IVA che non hai versato cioè una rottura di coglioni e andare a ricostruire tutto l'iter che avresti dovuto fare in linea teorica però sì lo puoi fare Adesso ah, sì, io cerco Mario, che forse è già in linea, c'è Fabio, intanto vediamo se arriva. In realtà avrei dovuto invitarlo. Vediamo. Vediamo se questa volta la live funziona. Che poi in realtà l'abbiamo fatta domenica con Giuseppe, Carpentino, che saluto. E poi la vorrei fare anche con Simone Reali, che oggi non c'è ma se mi dà disponibilità l'ho intervisto con estremo piacere. Va bene, nel frattempo Mario mi ha dato buca, non c'è problema. Qual è la tassazione a Malta per chi fa dropshipping? Allora, eh, se vai a Malta hai più di una possibilità, il regime naturale, l'apertura di una società, quella società ha una tassazione effettiva del 5%, scrivimi per dettagli, 5% della la cavi quindi tanta roba, l'IVA ce la l'ha lo stesso però, non lo risolvi. Vendo prodotti che ti 0% di margine, è figlio mio, eh, che lo fai a falso business? Ah ok, vendo abbonato e potete acquistare, Voi mi vuoi fare due società se mettendo e eh, ne dobbiamo parlare in consulenza, così non la, in una diretta live non la smarchiamo. Va bene, ragazzi io vi do altri 10 minuti di Q&A, e abbiamo fatto l'ennesimo attempt andato a vuoto grazie ai miei clienti che mi promettono cose e poi non partecipano ma va tutto tutto bene comunque Marco scrivimi in DM per dettagli su Malta Dubai e visa, visa freelance Michele Deledda, Necessario contratto di affitto si può loggiare semplicemente in Airbnb. Eh ragazzi, ti ci vuoi il contratto di affitto, Perché se no, non c'è. ma perché ho invitato Marco Bruno? Eh, no, eh, non ce la fai con l'Airbnb, non ce la fai, non ce la fai. Comunque, ragazzi, allora, ehm, se contri guarda, io posso anche nuovare la partita IVA allora, dei benetti che andare è pensare. 10 anni, mi io vi consiglierei. Comunque innanzitutto, se rimanete in Italia, c'è poco da fare, ci sono strutture più o meno complesse, più o meno borderline, ma vi costano soldi e vi espongono a rischi. Se andate via, potete pianificare. Chiaramente il problema dell'imprenditore digitale che è lui solo con il suo personal computer quindi andare a fare pianificazioni aggressive in assenza di sostanza è un po più complicato. Ma se l'Amido e Commerce vedo fisicamente prodotti in Italia, e io sto fisicamente a Dubai, io sono a Dubai. Sì, le tasse sono quelle di Dubai, però l'IVA è quella italiana, perché l'IVA è eh, rilevante nel paese di consumo. Quindi se tu vendi in Italia da Dubai dei prodotti fisici e le comprano le persone fisiche, Mario Rossi, devi applicarci comunque il 22%, mentre le imposte dirette che sono quelle, diciamo, le imposte sulla società sono quelle di Dubai. Quindi la risposta è sì per le imposte dirette, no per le imposte dirette, indirette, cioè per l'IVA, ok? Sempre spediti dalla Cina, ma ormai il dropshipping questo è compri dalla Cina e rivendi in, in tutta Europa, in tutta Europa, tra l'altro noi abbiamo, vabbè ve lo dico, tanto ormai siete qua, Diciamo abbiamo la possibilità di collegare a Dubai anche a società emiratine anche conti correnti in Europa in extra web perché la verità è che le società di Dubai poi hanno problematiche con i conti correnti locali allora è necessario collegare conti correnti online, wallet di pagamento e a volte anche conti correnti addirittura ho clienti che fanno dropshipping che hanno il conto corrente della società FZE quindi della Free Trade Zone in Italia che è possibile e è tutto perfettamente legale la possibilità dipende dal livello di affidabilità dell'impresa e dell'imprenditore se è un idiota che va a fare dropshipping per fare truffe eccetera eccetera allora diventa complicato se sei un imprenditore serio hai un bel giro di volume d'affari invece è tutta un'altra storia è possibile fare qualsiasi cosa non c'ho proprio il tempo eh, beh, guarda non posso sto parlando non te? No c'è Mario, quindi io vediamo un attimino di aggiungere Mario, vediamo, così partiamo con la, vediamo un attimo Mario, riprovo Mario, io spero che tu riesca ad entrare, questa volta e vediamo di fare questa live oh ce l'abbiamo fatta dai buonasera spettacolo. a tutti buongiorno per te buonasera <ride> per gli altri tutto bene? Eh? le 4 per te sono le 3 spettacolo le tre, esatto, in diretta sì. da New York City che sì, numero uno. Uno. vedete l'esempio dell'imprenditore digitale di successo che grazie, se ne va dall'Italia che se ne va a vivere <ride> a New York ma è la verità e la verità dove ti trovi esattamente? Che non Io adesso sto so a Wall Street, nelle zone eh. del memorial, uh, vicino Wall Street, insomma, downtown. Ah, come no, come no? Vabbè, quindi sei al centro sì, del mondo occidentale. Potrai essere, sì, essere sul tetto del mondo business-wise, sei al centro del mondo occidentale. Bene, quindi starai cercando di fare soldi, obiettivamente. Bravo. Ci proviamo, ci proviamo, Luca, come, come un po' tutti. <ride> Tu dove ti trovi attualmente? Come tutti! Io sono rimasto in Brasile, dove ti avevo detto. Adesso, fino al primo di giugno, sono, sono in Brasile. Mi muovo tra qui, che è nord estremo, Siarà. E poi mi trasferisco a Rio per lavoro. Anche se detto così non ci crede me... nessuno. Eh no, vabbè. È strano, è vero. Perché anche quando, per esempio, viaggio io, dicono, vabbè, tu vai là, vai in vacanza. In realtà, ragazzi, si, nel digital si può lavorare un po' da, da ogni parte del mondo. Quindi la, è vita. la realtà, poi tra l'altro, a prescindere dal fatturato, quindi se fai 100.000 euro, se esatto, fai 10 esatto. milioni di euro e ti pianifichi anche a livello personale, puoi fare fondamentalmente quello che ti pare. Io ho cominciato 12 anni fa esatto. e pensa che ancora mi chiedono se avevo, perché poi io faccio sempre le gole in giacca e cravatta. E qui, diciamo, la domanda più ricorrente è se sotto avevo il costume da bagno. Cosa che in questo il pigiama, cosa che in questo caso specifico è vero, cioè in questo momento io ho il costume sotto, ma perché appena finiamo la live, come ti dicevo, mi butto in acqua che è quasi Si fa una bella serata. il sole tramontale, sì. Mi faccio un'oretta di certo, quello che mi permette diciamo, il mio fisico stanco di ultra quarantenne e poi dopo torno a lavorare un paio d'ore prima di cena, quindi è una vita... Cioè quella del nomade digitale del perpetual traveler, posso lavoro, E mh, Poi è una scelta di vita, no? Dipende da quello che devi gestire da, dall'impresa, puoi lavorare un'ora come, eh, come certo. 12, poi quello è un discorso esatto. di obiettivi, diciamo, se sei particolarmente ambizioso, come ma presentiamo, ti presentiamo. Dei, allora, Mario Selva, che è un caro, diciamo, io ti presento come amico, perché in realtà è uno di quei casi non troppo rari nel mio caso, in cui Mario nasce come mio cliente e poi io divento cliente suo. Poi dopo lo raccontiamo. Esatto! Sì. Però io vorrei che tu raccontassi un attimino diciamo, chi sei, di cosa ti occupi, che cosa fa la tua agenzia, così ti presenti tanto. Allora ragazzi, come ha detto Luca, io sono partito da suo cliente perché ho, abbiamo fondato un'agenzia di marketing, io insieme ad altri tre miei soci, che saluto fortemente. Eh, e Abbiamo fondato questa agenzia di marketing perché ognuno di noi si occupava di praticamente di business online, avevamo dei nostri brand, vendevamo online un po', eh, diciamo per fatti nostri, diciamo così. E abbiamo deciso di unirci e eh, fondare questa agenzia perché c'era questo buco di mercato in Italia, ovvero quello sul cioè nessuna azienda diciamo, eh, usava bene quello che è poi il performance marketing, quindi l'advertising, le, le classiche pubblicità online e le sponsorizzate che voi vedete sui social e sui motori di ricerca. Quindi per sopperire a questa mancanza abbiamo deciso di fondare questa agenzia. Però eh, contemporaneamente già stavamo pensando ad un trasferimento per forza di cose, perché comunque già i nostri business precedenti andavano comunque abbastanza bene e ci eravamo affidati a Luca e quindi Bene. abbiamo diciamo, colto l'occasione per trasferire tutto, diciamo, agenzia, diciamo, business, diciamo, tutto diciamo, diciamo, diciamo, che, diciamo che, perdona, che è la OTB agency, perché poi non hai fatto il nome, eh? e poi salutiamo esatto, sì. Fabio, Francesco e Sebastian che ci seguono live, che sono i soci di, di Magus. Fabio, e Fabio e... ha scritto nei commenti, e dillo che siamo i più forti. È vero, Ma è io vero, questo. Non, ci, dire, non È non una lamentiamo. realtà importante, diciamo in forte crescita, che ha clienti importanti, anche clienti molto famosi in questo momento, diciamo, nell'ambito online e digital. Alcuni dei quali, tra l'altro, sì. sono già miei clienti. E, e questo a maggior ragione, sì. al di là, poi chiaramente, della bontà e della bravura dei ragazzi, poi mi ha convinto, qualora ce ne fosse stato bisogno, poi invece di invertire le parti. Per cui. Dopo il mio percorso di assistenza sono diventato io cliente loro perché, a livello di, perforza, di performance marketing e di tutto quello che fanno, non c'è dubbio che sono il top del top. Ma questo non ve lo devo dire io. Mario, i suoi profili e poi dopo valutate chiaramente anche l'impresa. Ma oggi noi siamo qui per parlare di quanto è difficile fare business in Italia, online o offline, e quanto invece è cambiata la mentalità, quindi sia a livello personale, perché che cosa ti è cambiato diciamo, nel trasferimento a livello personale e che cosa ti è cambiato a livello di business dopo il okay. trasferimento di residenza. Chiaro chiaro, eh, guarda è una domanda che anche molte altre persone mi hanno, mi hanno fatto già in passato e, e io rispondo sempre allo stesso modo perché per me è stato uno switch fondamentale questo, in realtà. Eh, al di là di tutto quello che può essere poi la crescita a livello di competenze, tutto quello che poi viene, che è una cosa a parte, ma proprio a livello di mentalità, come dicevi tu, lo switch di trasferirsi è stato fondamentale perché ti libera la mente. Nel senso che quando sei in Italia e hai a che fare con il fisco italiano, quindi tutto quello che poi riguarda uh, la tassazione e quant'altro, ti stressi, ti stressi soltanto, diventa uno stress accumulato anno dopo anno, mesi dopo mesi, contributi, tassazione di qua, tassazione di là. Alla fine dell'anno, ok, ho fatto bei risultati, andavi a fare un po' di calcoli poi. Eh, alla fine ti rimaneva quel poco e niente che dicevi ma cosa ho fatto fondamentalmente? Ho perso tempo e quindi quello stress poi si accumulava sull'anno dopo perché fammi vedere come posso eh, diciamo, ottimizzare il carico fiscale però diventava più uno stress a gestire quelle cose che a gestire il business e non deve essere così secondo me ogni imprenditore deve fare il suo lavoro io devo pensare a gestire il business e a crescere sotto quel punto di vista. La contabilità deve essere una cosa per me semplice, una cosa senza stress, senza problemi, senza troppi pensieri, a cui dare l'importanza giusta, ma che debba, debba renderti comunque sereno. Farti stare sereno, capito? Cioè, per me, questo è stato uno switch chiaro. fondamentale chiaro, purtroppo il tempo che devi dedicare tra, ma non è neanche al di là chiaramente della pressione fiscale che è folle ma questo non lo dico io no, lo dicono i dati, peggio di noi fa solo la Francia nel resto del pianeta Terra la qualità dei servizi è quella che è l'Inps è uno schema Ponzi eccetera eccetera, cose tra no, perdite assurde. ma è proprio la, la, la pesantezza mentale che hai nel cercare di evitare questi fardelli invece di fare l'imprenditore finisce a occuparti di tutt'altro, in più esatto. praticamente non che ma io mi ci metto in prima persona perché anch'io poi dieci anni fa facevo imprese in Italia, comunque facevo consulenza in Italia, il giorno che te ne vai ti liberi di un peso, e come sì. ti figuri proprio mentre sì. esci da una gabbia fondamentalmente, esatto, e in esatto. un passaggio hai raddoppiato il fatturato, perché la esatto. tassazione, cioè facendo lo stesso lavoro con meno tempo, perché non hai più quelle rotture di coglioni infinite che hai in Italia, raddoppi il fatturato. Questa chiaramente si ripercuote anche a livello mentale sulla voglia di fare di più. Perché in esatto. Italia purtroppo più fai e più vieni tassato, quindi a un certo punto dici, ma chi me lo fa fare? Esatto, poi nasce la cosa del forfettario, rimaniamo nel forfettario, così risparmiamo, e poi diventa. diventa invece di crescere pensi a stare limitato, eh, ma quello è... quindi non ha senso, è un po' è un gioco inverso. Quello in quel è un problema, di... della, proprio un problema del tessuto diciamo, socio-economico italiano, che è la parcellizzazione della produttività. Cioè purtroppo in Italia, dove la curva della produttività del lavoro è decrescente da 40 anni, quindi dati Istat la mano, il problema è proprio quello che eh, le riforme eh, che non ci sono state, gli interventi in maniera fiscale, gli interventi fiscali che, vengono, che fanno le diverse legislature, eh, vanno alla vol volgono alla deframmentazione delle attività produttive. Cioè la, la pensata che fanno i geni qual è? Vediamo come possiamo fare per far aprire più partite IVA, e esatto. a fargli pagare meno tasse quindi fino a 65.000 li agevolo fino a prima era 40.000, 50.000 li agevolo questo non fa altro che, che permettere il prolificare di partite IVA che non si associano tra di loro e quindi non si sfruttano sinergie e quindi la produttività del lavoro invece di aumentare diminuisce perché ognuno diminuisce. dice vedo come devo fare per rimanere fino a quel threshold di 65 perché se vado a 66 esatto. pago di più se mi associo con quello mi apro una SRL Pago di più, tutto questo però si ripercuote nel lungo periodo in una uh, distruzione del valore che è esattamente il modello italiano. Percorso, perciò, siamo esatto. nella merda in cui siamo in questo momento. Eh, perdonami questo, questa digressione, però eh, vabbè, ma è la verità. Sottolineo eh. questa cosa bene. Invece Tanto saluto Fulvio che, che ci vuoi, ha mi mandato. Ci ha mandato un saluto Fulvio. Eh, sta su, io non riesco tra l'altro ad a andare giù con i commenti, però lo saluto, l'ho visto al volo, quindi ti mando un forte abbraccio. Io faccio, faccio il check nei commenti mentre, eh, mentre tu eh, ci dici eh, come vivere a New York, anche se sei lì diciamo di passaggio, tra virgolette, perché sì. so che ti fermi un po'. Sì, mi fermo un mesetto, un mesetto e vado anche a Miami però in questo frangente. Per, per altre cose anche, vado a trovare un caro amico, che tra l'altro adesso sta collaborando con noi in agenzia, e con lui sempre andiamo anche a fare degli appuntamenti, vado a trovare anche un cliente che abbiamo a Miami. Beh, tanta roba, perdonami che stavo leggendo i commenti, volevo rispondere a The Lions Club, che ci occupiamo anche di business offline, portiamo tutti all'estero, <ride> anche i palazzi, se c'è necessità. Bene, sì, se c'è diciamo ne necessità, con con Luca, parlo... tutto. tipologia. Eh. <ride> Vabbè, chiaramente, <ride> ho detto così, <ride> mi sto vendendo. Chiaramente, faccio tutto, ragazzi, però costo anche caro, eh, questa cosa va detta perché se no, <ride> Assolutamente, è... <sì. ride> chiaro. Ti volevo dire diciamo che è un po' come, sì. come giusto che sia, la qualità si paga. Per me, io la penso così. Diciamo che chiaramente yes. per quanto puoi pagare in un orario c'è da dire che il risparmio fiscale te lo fa recuperare in una settimana. Esattamente. se andiamo <ride> <ride> a fare un po' il paragone dell'anno fiscale in Italia, l'anno fiscale altrove poi dice ok, gliene do altri x euro esatto. se, se, se è quello veramente, quindi esatto. è giusto che sia e così. Poi Mario in realtà ha trovato anche il modo di riprenderseli, perché poi sono diventato io suo cliente, quindi diciamo che ha quadrato il <ride> cerchio fondamentalmente. È stato un win-win. Bene, quindi sei un po' libero di fare che ti pare fondamentalmente, però raccontaci invece la tua il tuo timetable, la tua schedule, quante ore lavori al giorno? a che ora ti svegli? perché sono, sono argomenti che poi interessano anche i neofiti. Sì, allora, da, da quando siamo, perché adesso un po' ci siamo stabiliti a Barcellona per il momento, con tutta, diciamo, tutto il team, ad esempio quando siamo tutti insieme eh, scendiamo in ufficio, perché abbiamo anche l'ufficio giù, eh, scendiamo in ufficio verso le 9.30, quindi ci svegliamo circa alle 8.00, del mattino e dalle 9.30 poi stacchiamo naturalmente per pranzo, poi andiamo in palestra anche a orario di pranzo e poi riattacchiamo alle 4 fino circa alle 19. Quindi diciamo che ci facciamo 6-8 ore uh, di lavoro fisse. Poi ovviamente Luca lo sai meglio di me, uh, quando gli impegni sono tanti e i progetti sono grandi gli orari fissi poi vengono un po' distrutti e si va oltre, ma oltre di parecchio, anche alle 10, 11 di sera. Poi eh, può capitare, naturalmente, sono sacrifici certo. che vanno fatti, insomma, soprattutto Molto in questa voletti. fase della, della nostra vita. sì. Ma secondo me, secondo me la verità è che poi vera, che al di là della routine, no, anch'io mi alzo alle 5 e mezza del mattino, eccetera, eccetera. La verità è che quando lavori in proprio, sei un imprenditore, o un professionista, poi non stacchi mai. Cioè, la eh, verità è esatto. che anche nel momento in cui fai il pranzo e che magari fai il pranzo con il telefono vicino. Sì, Alla fine sì. lavori, controlli le mail, comunque, e comunque sì. anche se non lavori, se sei all'inizio, ma anche no, poi dipende sempre dall'ambizione di una persona e dalla malattia mentale, perché poi anche di malattia esatto. mentale si tratta, io ma ovviamente sono fuori di testa e io per primo. In realtà non stacchi mai, <ride> non stacchi sabato, non stacchi domenica e non c'è fede, ogni conversazione è un'opportunità di business, ogni, ogni idea che ti... Anzi, in realtà devo dire che staccare, tra virgolette, aiuta, per esempio quando vai a fare due ore di surf il pomeriggio, perché da solo in mezzo al mare la mente funziona meglio. Pensi. E esatto. inconsciamente ti vengono idee migliori che non lavorando come un bastardo attaccato al computer 24 ore al giorno. Quindi in realtà lo stacco è propedeutico a, a, al a miglior ragionamento. Sì. Però è chiaro che non ci sono... Poi diciamo che nulla. Luca, veramente come hai detto tu, non ti fermi mai, cioè, nel senso che anche quando sei in palestra rispondo ai clienti su WhatsApp, su Slack, su altri canali, poi lo sai meglio di me, anche noi comunichiamo su Slack e anche domenica ci sentiamo, quindi fondamentalmente veramente non si stacca mai. Però comunque come però, detto però, tu è giusto anche... Esatto, questo, questo ci vuole vendere. Però tu come gestite internamente il rapporto con i clienti? Cioè secondo voi vanno introdotti comunque dei paletti o bisogna essere disponibili 24H con il cliente? Allora, guarda Luca, noi di base introduciamo sempre dei paletti e lo diciamo chiaramente sin dall'onboarding, è un po' il processo che ci fa appunto chiudere la partnership con il cliente e quindi salire a bordo, lo diciamo che sabato e domenica siamo completamente offline ma per un fatto di organizzazione e stare un po' più tranquilli. Però poi ovviamente, essendo ragazzi difficili, se capita un qualcosa o comunque ci arriva un messaggio, un qualcosa mh, di sabato o di domenica, noi rispondiamo anche perché siamo fatti così e, e ci piace essere disponibili e mostrare sai, mh, una coesione quindi, con il cliente. Però naturalmente deve anche, dipende anche dai modi. Nel senso che se arriva il messaggio di pretesa durante il weekend, lo potrei anche ignorare. Se arriva il messaggio perché Chiaro. capisco che c'è un problema, un qualcosa, allora là è diverso. Però il rapporto con i clienti di base va gestito in un determinato modo professionale, secondo me. Dopo Quindi ovviamente si saranno paletto, delle amicizie. Poi dipende. Bravo, dipende poi dipende ci saranno delle là. amicizie, delle eh. cose eh. che vanno ben oltre. Quindi è, è, la, è un altro discorso. Però comunque di dipende base, dalla persona. Esatto, sì. sì. Dipende dalla persona. Mentre il tema scalabilità internamente alle aziende, come l'avete affrontato? Perché voi comunque offrite dei servizi alla persona, quindi cioè, il Luca taglia la tela che viene da te ha bisogno di una determinata tipologia di servizi, ha bisogno di un determinato tipo di tempo. È un servizio che non è standardizzabile no? di per sé, perché no. quello che dai a me non lo puoi dare a un altro, eccetera, eccetera. Però, esatto. no, immagino, dalla la, la luce della vostra giovanissima eh, età, che i predatori digitali poi sono giovani come voi, anche se fatturano tanto, il tema, appunto, scalabilità, ve lo siete posto, immagino. Certo, certo. Abbiamo addirittura due riunioni fisse a settimana, dove ci riuniamo soltanto noi soci e... Uh, guardiamo quasi dall'esterno tutta la struttura aziendale per capire dove mancano dei pezzi e cosa bisogna aggiungere in termini di risorse, strutture, infrastrutture, software, qualsiasi cosa diciamo, uh, si debba aggiungere. Insomma, Guardiamo un po' dall'esterno per capire appunto, dove andare a intervenire. In termini di scalabilità abbiamo trovato quasi un, frame, sai, un framework, di, di, um, cioè un flusso comunque di, di, di lavoro replicabile anche se prendilo con le pinze è replicabile perché come hai detto tu ogni cliente poi ha una, una cosa a sé ed è differente da un altro cliente quindi ovviamente poi bisogna anche capire uh, se prendi delle risorse quali risorsi, risorse prendere per quali clienti perché ovviamente qualcuno è più portato uh, nella gestione di un cliente di uh, esempio fiscalità piuttosto che un cliente di abbigliamento, piuttosto che un cliente eccetera di un'altra cosa. Quindi facciamo un po' queste riunioni Però per avete anche una parte avete anche una parte info digital in realtà, no? ah certo, certo, io parlavo di agenzia dall'altro punto di vista come accademia, sì, sì la tua agenzia è sì. chiaro, tu puoi cioè dalla tua agenzia comunque puoi scalare fino a un certo punto diciamoci la esatto, verità, sì. poi dipende anche sì. dalla, dalla bravura che hai e dalla ciorta, dalla fortuna, perdona, che poi tra da Napoletano, di selezionare risorse che poi ti diano un, un certo valore aggiunto perché se vuoi esatto. crescere come agenzia anche io come consulente, come studio devo assumere persone a un certo punto che ti, no, ti elaborano una certa quantità di lavoro e lì un po' sta al naso, un po' sta all'intuito, un po' sta al culo di trovare gente in gamba, detto molto esattamente. sinceramente. Esattamente. E poi devi, devi essere Però, anche bravo fondamentalmente a gestire queste risorse, perché non è facile, ovviamente. Esattamente. È estremamente difficile, è difficilissimo. Come dice Alessandro Borghese, quell'altro genio, quell'altro mito, che è quello del billionaire, non mi viene il nome, scusami, eh, Briatore, no? che adesso si lamentano giustamente che uh, i giovani sono vogliono essere pagati, ma io fondamentalmente sono d'accordo con loro, quindi non con i giovani, con gli imprenditori. Però al di là diciamo, di questa polemica sterile, eh, in realtà poi per chi lavora online viene quasi naturale a un certo punto guardare al mondo dell'info, soprattutto se sei bravo, soprattutto se hai un brand eh, o te lo stai costruendo, ha senso guardare alla all'infomarketing, no all come all'infomat che di la alla formazione, non so come certo, definirlo, certo. per trovare una Al, scala sì sì sì, sì, sì, sì, diciamo che noi in questo senso ci siamo mossi. Ci siamo mossi dopo un annetto dalla nostra, diciamo, apertura dell'agenzia. Ma più che altro perché abbiamo visto nell'infobusiness, oltre che ovviamente un, un, un reparto nuovo d'azienda, un piccolo ramo d'azienda in cui la scalabilità era altamente diciamo profittevole ma oltre a questo eh, abbiamo visto in questo in questo settore un, una soluzione ad un problema nostro interno dell'agenzia ovvero la mancanza di risorse perché appunto mancavano risorse competenti da assumere come freelancer eccetera eccetera in agenzia e quindi abbiamo deciso di formarli noi inizialmente con dei, delle chiamate coaching one on one quindi proprio live io e l'altra persona o comunque un altro socio con un'altra persona. Poi abbiamo deciso di creare il corso, ci abbiamo messo un anno e abbiamo creato questa accademia appunto per diciamo, far sì che le persone si formassero da sole e poi i migliori li abbiamo presi in azienda e questo è già capitato per 4-5 persone, quindi stanno andando. Bravi. Bravi. Bravi. Sì, perché diciamo è, stato un... è quello quello che funziona diciamo l'attrarre delle risorse che tra virgolette poi fisce il da sole questa è la verità eh, esatto. secondo me Esattamente. quando fai impresa non è tanto un processo di selezione all'incontrario no cioè devi essere bravo ad attrarre risorse con la qualità dei prodotti e servizi che dai in automatico esatto. se si auto non le persone diciamo di un profilo un po più alto e quindi poi c'è come dire di scegliete non c'è poi tanto un processo di selezione perlomeno che ci fanno vedere loro. Quello che sta capitando è che si, si fanno notare, perché poi fanno degli interventi ad esempio nelle community private che abbiamo, dei corsisti, con delle cose niente male e ogni volta che succede questo noi comunque notiamo determinate cose, prendiamo nota e ovviamente poi facciamo dei colloqui, delle cose e cerchiamo di, di internalizzare la situazione quindi stanno bene, andando, bene, sta bene. andando bene bravo e Anzi, fammi a proposito d'accademia io, tu... eh. io volevo aggiungere il fatto che a breve sarà lo dobbiamo dire penso no Luca? non so correggimi tu beh beh, beh, beh se lo vuoi dire tu io per me lo lancierei stanotte per quanto mi riguarda no io lo voglio dire anche perché l'ho già annunciato sui nostri profili che a breve nell'accademia sarà disponibile anche un intero corso che dura veramente un'infinità di tempo ma che ti dà tutte tutte le armi per diciamo dominare un po' questo aspetto fiscale di ogni business quindi diciamo che a breve sarà disponibile il corso sulla fiscalità con il dottor Luca Taglialandina su OTB Academy quindi Uh, top, ragazzi, top. per chi volesse ci troverà uh, disponibile appunto a breve a brevissimo si spera proprio è una questione di giorni comunque quindi eh, rimanete contenti. Facciamo presentazione e lancio insieme, magari facciamo anche un'altra piccola live, qualche presentazione così. Non era questo comunque l'obiettivo della live, lo dico, ma è uscito lo facciamo. E esatto. tra l'altro, insomma, vabbè questo poi sono diciamo, cose di business, ne parliamo un attimino in privato. Comunque è bene, siamo ah, molto, benissimo. molto contenti già dei risultati ottenuti e del futuro che si sta aprendo che è molto roseo chiaramente ragazzi dietro ci sono 20 anni di lavoro da parte mia 10 da parte di Mario nel senso che è possibile sicuramente partire da zero e fare soldi in fretta detto certo. volgarmente però per rimanere sul mercato la differenza la fanno la buona volontà, la preparazione e l'affidabilità e anche il buon nome del, del brand che ti costruisci nel corso del tempo altrimenti poi questo è un altro discorso sempre diciamo saltando di palo in frasca per rimanere nell'argomento business però eh. la, la reputazione è tutto perché purtroppo nel, nel business online viviamo tra scam assurdo assurdo è un mondo malatissimo è una roba ghiacciante malatissimo veramente io ho visto cose ma mi arrivano clienti ogni mese che hanno avuto de, delle, delle esperienze veramente non, non voglio dirle, però potrei fare un, un file e mandarlo alle iene potrebbero fare un servizio, guarda, veramente. Ma cose. Ma guarda, veramente senza, senza andare a finire neanche poi sui truffatori veri e propri, calcola che io prima di arrivare a te ho cambiato quattro agenzie. Quindi, a persone per bene, però mi sono trovato di merda. E poi sono arrivato a te. Cioè, quindi anche ci sono i truffatori, poi ci sono gli incompetenti, poi ti devi trovare anche con il fornitore, che non è facile. E esatto, poi, se hai certo. la fortuna di incontrare Mario, eh, allora poi rimani <ride> con la fornitura, diciamo continuativa. Ma io ho la fortuna chiaramente di fare questo business, quindi ne conosco a decine. No, ma è difficilissimo. Certo. È veramente una giungla. Certo. Comunque, per anche più più più più perché ancora difficile, perché avevi a che fare proprio con solo con nomadi digitali, quindi fondamentalmente. Di, di persone che fanno il nostro mestiere ne conosci veramente a centinaia, quindi per te credo troppe, sia ancora più difficile. Troppe, esatto. troppe. Però diciamo che fortunatamente io ho anche tutta una parte offline, quindi quella che vedete online è tutta la parte diciamo, di Perpetual traveler, di imprenditoria digitale. Poi invece offline c'è tutta la parte, diciamo, chiamiamola da commercialista classico, per cui ci sono gruppi di imprese. insomma. Eh, robe un po' più strutturate, però a livello di fornitura visto che parliamo di forniture per servizi online hai perfettamente ragione, cioè veramente mi trovo in una situazione in è proprio una giungla, ma invece per parlare di cose più interessanti, fammi sognare stasera dove te ne vai? Guarda, stasera in realtà vado a Brooklyn con un'amica che conosco di New York, con il suo ragazzo e la mia ragazza che è qui con me andiamo che in, un, in un localetto abbastanza da New Yorkese, quindi non da turista, dove ci sono varie cose, si gioca, ci sono dei giochi da tavola, si beve un po', quindi ci andiamo a divertire un po' lì, quindi mi faccio un giretto a Brooklyn Vabbè, stasera. tu sei comunque un habitué alla fine di New York, sì, non è la prima sì, è la, sì, volta. Sì, è la, è la no. quinta volta che vengo. per cui sei quasi di casa, direi, più degli stessi no, è... new yorkese. È bellissimo, è una cosa non si può spiegare, non si può spiegare, ma proprio mentalmente ti, ti, dà, ti dà un boost non indifferente, anche proprio a livello di idee, con quello che vedi in giro, se sei con una persona attenta che ha un occhio un po' più, diciamo, sai, lo vedi, lo vedi, e ti vengono idee, yeah. idee, poi cominci a pensare, a strutturare, a fare, non te ne esci più. Ci vorrebbe un palazzo solo Penso. per noi, Luca. Palazzo è un, sogno, un io che è veramente un sogno, è veramente un sogno, tra l'altro noi avremmo dovuto incontrarci lì, poi i piani sono cambiati perché tra pandemia e impegni di lavoro è saltato tutto in realtà io dovevo essere lì, poi sono dovuto partire dopo per il Brasile perché tra mille cavoli eccetera eccetera, però comunque ci rincontreremo a questo punto tra Barcellona molto probabilmente, Mamma mia, non vedo l'ora. sono lì, faccio un non salto lì, quindi poi usciamo con... Con Francesco Manzia che salutiamo che scrive due top player in settori diversi. E tu sei il top e player. Ci rivediamo Francesco. <ride> grande, grande Francesco e Sebastian che ho sentito stamattina che mi dà la morte, ma io gli voglio bene lo stesso. Lo saluto, <ride> è, è una uno. bella famiglia, va siamo bene. Una io, bella famiglia tutti io direi mai. che siamo andati siete fortissimi, ragazzi. Io sono contento di aver riconosciuto di lavorare con voi. Direi mm -hmm. che siamo andati, diciamo. 30 minuti vanno bene, non andrei oltre. Siamo stati, salutiamo anche Fabio, Fico, eh, che è un altro tutti, Un bacione a tutti grazie, ragazzi, a me non escono i commenti, quindi io vi mando un bacio veramente forte, forte, forte. Seb ti voglio bene, anche se Luca <ride> ha detto che rompi un po' le palle, quindi non lo so. Ma <ride> io voglio bene, ci siamo chiariti, ci siamo ci siamo chiari, Va bene, ragazzi io ringrazio tutti per l'ascolto non andiamo oltre perché insomma a 30 minuti 40 minuti poi diventa anche pesante da caricare come video grazie a tutti comunque questa è la prima di una serie business online e fiscalità internazionale che sono le due cose a cui puntare per cambiare le vostre vite e fare quello che oggi facciamo io e Mario io da una spiaggia e lui da New York City ma tra un po' poi ci invertiremo io finirò a New York e lui se ne finirà sulla spiaggia di Barcelloneta per cui ti abbraccio, Mario, io ti ringrazio infinitamente per la presenza, la testimonianza, la conversazione è un piacere che ho di parlare con te, ci sentiamo privatamente per i nostri business mi saluti New York e la tua Va, Benissimo, ti ringrazio, ti ringrazio ancora e mm -hmm. goditi questo, questo okay. bel paesaggio che vedo alle spalle una bella è, è non, è quasi e non devi ringraziarmi ci per siamo. quello che ho detto perché è solo verità, Luca lo sai, è solo Io. è solo verità. Ti ringrazio di cuore e ti abbraccio. Vai. Un abbraccio, Vai, ciao, ragazzi, un bacio a tutti. Un Bacio a tutti.